Il generale Manzo mi ha fatto questo regalo, cioè di chiamarmi, ha rischiato lui, dice vieni a presentare, non ho presentato, sono stato insieme in una mattinata così importante e preziosa. Dobbiamo fare uno scatto, io quando sento dire per non dimenticare, no, non è per non dimenticare, dobbiamo ricordare, ma poi il ricordo va coltivato nell'azione, cioè va fatta materia carne viva, amiamo per sempre, non ringrazieremo mai, l'ho già detto, il generale dalla Chiesa. Poi, però, come lo ringraziamo nella vita di tutti i giorni, cioè nella comunità, in questo paese che si definisce civile? Dobbiamo fare delle scelte, essere dalla parte della legalità, non prendere le scorciatoie, e fare la salita pure se è infinitamente più scomoda della discesa, altrimenti sono solo come la canzone, sono solo parole. A noi ci piacciono le parole, le canzoni, le poesie, le immagini, poi ci piacciono le cose fatte, quello che ci ha insegnato il Generale della Chiesa, soprattutto per chi viene dopo di noi, le generazioni dopo. Io mi potrei anche metterli da una parte, un attimo e ho 60 anni, ma anche non avendo figli lo sento un dovere, la responsabilità, la responsabilità verso il paese che mi ha dato tantissimo e non è che puoi solo prendere, devi dare, devi restituire.